Caro, tu dici sempre di conoscere tutti i miei lati. È così, cara. E se io fossi un cerchio? Mi spiace dirglielo, ma purtroppo non le resta che un anno da vivere. Ah, per fortuna che il prossimo è bisestile. Luigi, perché in tempo di guerra le madri avevano poche speranze per diventare suocere? Perché i generi erano razionati. Se dici solo un'altra parola, io torno da mia madre. Taxi! Ho seguito il suo consiglio, dottore. E come è andata? Male. Io ho provato a sostituire le caramelle con le sigarette, ma proprio non riesco ad accenderle. <ride> Ehi Mario, senti ma ti piacerebbe fare sesso a tre? Sì, certo, sarebbe il mio sogno. Allora corri a casa, forse fai ancora in tempo. <ride> Goku, quali popoli non si trovano più? I persi? Ho passato 5 anni a suonare al conservatorio. Che bello! E cosa suonavi? Il campanello, ma purtroppo nessuno mi ha mai aperto. <ride> Dottore, penso di avere una doppia personalità. In me ci sono due persone. Bene, allora dica 66. <ride> Cara, hai mai desiderato sapere cosa si prova ad essere un uomo? Io no, caro. E tu...